E oggi parliamo di guerra spirituale. Oggi parliamo di guerra spirituale. Perché siamo nell'anno dell'espansione. Perché stiamo nell'anno dell'espansione. Il Signore ci disse che que quest'anno noi saremmo cresciuti sia nell'area spirituale che nel materiale. Il Signore ci dice che quest'anno andiamo a crescere nell'aria spirituale e materiale. Però ci troviamo ad affrontare una guerra sí. spirituale. Però stiamo affrontando una guerra spirituale. E ora sia che la vediamo, sia che non la vediamo. E ora che la vediamo o no? Comunque questa guerra esiste. Guerra o tu rimani a casa e dormendo. O in casa dormendo. O vieni qua la mattina, per esempio, a pregare. O vieni alla mattina a, a orare. La guerra comunque c'è. La guerra sta? Quindi tu combatti o non combatti. Che tu pelea o non pelees, il diavolo comunque sta combattendo contro di te. Il diavolo sta peleando contro te. E quindi è meglio combattere. è es meglio pelear, Perché dobbiamo vincere. Perché dobbiamo vincere. E Dio ci ha dato delle armi spirituali per combattere questa battaglia. E Dio ci ha dato armi spirituali per combattere questa battaglia: come il calpestare, come il pisar, come lodare e adorare, alabare e adorare gridare Gritar, la parola di Dio Dios, il digiuno l'aiuno l'offerta la sono tante armi spirituali che Dio ci ha dato armas que Dios nos dio. e che dobbiamo perseverare in queste armi e que dobbiamo essere costanti in queste fino alla fine hasta el final perché quando vinceremo vamos a ganar, andremo in un livello superiore vamos a ir en un nivel superior. vogliamo leggere Fesini, capitolo 6? Queremos leer en Efesios, capítulo 6, del, verso 10 al verso 13. del versículo 10 al versículo 13. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra podestades... Contra señores del mundo, gobernadores de esas tinieblas, contra las malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Finisce diciendo, estando fermi. termina diciendo y estar firmes, habiendo compiuto ogni cosa, habiendo acabado todo. Perché c'è un'opera che noi dobbiamo fare. Perché c'è un'opera che dobbiamo fare. E il diavolo ci sta contro. El está in de e siamo in questa guerra. En esta guerra. E quindi Dio ci dà delle armi. Dios nos da armas per resistere in questa guerra. Per in questa guerra. In modo che alla fine possiamo rimanere in piedi. Perché noi stiamo piedi. Perché quello che il diavolo vuole è abbatterci. Perché quello che il diavolo vuole è farci Il diavolo vuole buttarci a terra. Vuole tirarnos al suelo. In modo che noi non possiamo far fare le opere che Dio già ci ha dato da compiere. In modo che non possiamo adempiere il destino della nostra vita. Perché noi siamo nati con un destino. Porque hemos con un destino. Tu non sei nato per caso. Non per Non sei nato perché un giorno tuo padre e tua madre avevano bevuto e erano andati a una festa. Non assiste perché un giorno tuoi padri avevano bevuto e avevano andato a una festa. No, tu sei nato perché era il piano di Dio che tu nascessi. Has nascito perché il piano di Dio è che teniasi a nascere. Perché Dio aveva pianificato qualcosa da farti fare nella vita perché Dios planificò algo, algo per hacerte a hacer sé nella vita. E qui inizia la guerra. E aquí la guerra. Anche quando deve nascere un bambino, molte volte c'è una guerra affinché nasca. Anche quando deve nascere un niño, molte volte c'è una guerra per che nasca. Perché il diavolo non vuole che nasca. Perché non vuole che que adempia quello che que Dio lo ha chiamato a fare. Perché non vuole che que cumpla quello che Dio lo ha chiamato a fare. Ricordo quando doveva nascere gloria. Ricordo quando doveva nascere gloria. Mia moglie era incinta di un mese e mezzo. Mi esposa stava embarazzata di un mese e medio. E all'improvviso, ed era andata a fare il test per vedere eh, le analisi. E uh, le analisi. E aveva andato a fare unas um, prove. E mentre stava tornando, all'improvviso una macchina blindata della polizia. Un coche diciamo, blindato, come si può dire? Rinforzato, diciamo, della polizia... Urtò uh, la, la mia macchina. Diciamo che... Que... chocò chocò il mio coche e quindi lei da, da un lato della strada andò a finire dall'altra parte della strada e lei da un lato della calle si fu a lato della calle e la macchina era completamente distrutta e il coce stava totalmente distrutto e quindi la presero e la portarono all'ospedale la tomarono e la llevarono all'ospedale per vedere come stava um, la sua gravidanza. per vedere come stava il suo imbarazzo e quando il medico fece l'ecografia e quando il medico hizo una ecografia dice mi dispiace e se lo sento il cuore si è fermato e il corazon si parò il cuore è fermo. Il corazone sta parado. Non c'è niente da fare. No hay nada que hacer. Bisogna fare adesso operazione, togliere questo feto morto. Dobbiamo fare la operazione e questo feto morto. Però noi ci mettiamo a pregare. Pero nos a orar. Non facciamo delle preghiere lunghe chissà di quanti anni. Non facciamo una ora di chissà di quantos anni. Una preghiera molto semplice. Una molto semplice. Signore, se è la tua volontà sia fatta la tua volontà. Signore, se è tua volontà, che sia la tua volontà. Però se non è la tua volontà. Però se non è la tua Dacci di nuovo indietro. Dacci otra vez. Questa bambina. Questa E quindi chiediamo di ripetere di nuovo l'ecografia. E chiediamo di ripetere l'ecografia. E il medico quasi quasi lo fece per farci contenti. E il medico lo hizo per farci un piacere. Perché vedeva il dolore dei due genitori. Perché vedeva il dolore dei padri. Però all'improvviso, mentre stava, eh, me stava passando la sonda dell'ecografia. Però, mentre stava passando la macchinetta dell'ecografia. Iniziò a fare una, una faccia strana. iniziò a fare una cara rara. Disse: Adesso il cuore c'è. Ora sta il corazon. Disse: Però io vi consiglio di abortire. Però, os consiglio di abortire. Perché il sangue non è arrivato al cervello per tante ore. Perché il sangue non è arrivato al cervello per molte ore. E quindi sicuramente nascerà con qualche problema. Así van a ser con algún problema. Sicuramente non parlerà bene. Non va a parlare bene. E quindi io vi consiglio di abortire. Io vi consiglio di abortire. abortare Però io disse al medico, dottore no. Però io dice al dottore, no. Questa è la mano di Dio. Questa è la mano di Dio. E quando Dio fa qualcosa la fa bene. E quando Dio fa qualcosa lo fa bene. E adesso parla anche troppo bene. E ora parla Ora parlo spagnolo. Da che doveva avere problemi a pensare? Da che doveva avere problemi a pensare. È stata uh, la prima della classe in Italia molte volte. Eh, in Italia fui la, la prima della classe molte volte. In matematica dove uno deve pensare? In matematica dove uno deve pensare. Parla bene lo spagnolo? Parla bene lo spagnolo. L'inglese. E qualche giorno andiamo a trovare il medico. E alcune volte si medico. Quando andiamo in Italia, qualche volta lo andiamo a trovare. Quando andiamo in Italia, qualche volta lo andiamo a trovare. e quindi lo andiamo a trovare. facciamo vedere quello che è uscito fuori. E le mostraremo quello che fuori La guerra è reale. La guerra è no real. Tu non puoi vedere questa guerra perché non si vede con gli occhi. Tu non puoi vedere questa guerra perché non si vede con gli occhi. Però esiste un mondo spirituale reale. Pero hay un mundo espiritual real. Si pudiéramos tener los ojos espirituales ahora, veríamos ángeles que están peleando contra demonios. Porque hay una guerra que es real. Que es real. Es parte y es parte de nuestra vida. Ahora, tú no lo quieres o no que lo o no, esta guerra existe. Entonces, es mejor combatterla. Es mejor luchar. Es mejor vincerla. Y es mejor ganarla. Amén. La, la parola dice che quando loro hanno conquistato Canaan conquistaron Canaan Dio lasciò delle nazioni inimiche Dios unas in modo che il popolo potesse imparare la guerra per che il popolo aprendesse a pelear Giudici capitolo 3, 3 Dal versículo 1 al 4 Estas, pues sono le gentes che dejó Jehová per provare con ellas a Israele a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, para que al menos el linaje de los hijos de Israel conociese, para enseñarlos la guerra, siquiera fuese a los que antes no lo habían conocido. Cinco príncipes de los filisteos y todos los cananeos y los sidonios y los hebeos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Amat. Estos, pues, fueron para probar por ellos a Israel. Para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová Que él había prescrito a sus padres por mano de Moisés Entonces Dios dejó en Israel esta, esta tribu, este pueblo enemigo Dios dejó en Israel este pueblo enemigo Porque tenían dos propósitos, tenían dos propósitos. El primero meter a la prueba si loro... Um, metieron en práctica la palabra de Dios y el primero era poner en, en prueba si ellos ponían en práctica la palabra de Dios y la segunda, y la segunda es que ellos pudieran tener guerras porque los, que no visto la guerra, porque los jóvenes que nunca habían visto la guerra pudieran hacer experiencia y volverse expertos en la guerra ahora nosotros conocemos la guerra espiritual pero es nuestra responsabilidad pero es nuestra responsabilidad enseñar la guerra espiritual a nuestros hijos a los nuevos, a los nuevos que se convierten porque que lo o no harán la guerra pero tienen que saber cómo hacer la guerra y hoy tendremos algunas armas para hacer la guerra Molti dicono, va bene ma la terra era promessa. Molto dicono, bueno, la terra era prometida. E quindi non dovevano combattere. Non avevano che pellevano. Era la promessa di Dio. Era la promessa di Dio. Però guarda bene, che anche se è promesso da Dio. Però guarda bene, anche se è prometito per Dio. Tu devi combattere per prendere la tua promessa. Tienes che luchare per prendere la tua tu promessa. Infatti, quando loro arrivaron a Gerico. E quando loro arrivaron a Jericho. Non c'erano uh, le persone che li stavano aspettando per fargli l'applauso. Benvenuti. Benvenuti, potete entrare. Benvenuti, potete entrare. No, no, no. C'erano mura alte. C'erano i giganti. Habían gigantes. C'erano eserciti che li stavano aspettando per combattere. Que los para e loro hanno dovuto combattere queste guerre. Y que estas per prendere le promesse che Dio gli aveva fatto. Per e quindi perché Dio ci fa le promesse? Dio ci fa le promesse? Dio ci fa le promesse perché noi sappiamo che in questa battaglia, que in battaglia già abbiamo la vittoria. Ya tenemos la vittoria. Dio ci fa delle promesse nella Bibbia nos hace en la perché questo ci aiuta a capire nos ayuda a che se combattiamo, que si peleamos, quella promessa diventerà realtà. Questa promessa realtà. È un po' come quando c'è una partita di calcio. È come quando c'è un partito di football. Eh, non lo so, Barcellona contro Napoli. Barcellona contro Napoli. Una grande squadra contro una squadra napoletana buona però. Un gran <ride> equipo con con, contro un equipo molto buono. <ride> Por ahí. E quindi all'improvviso il Barcellona sta vincendo 3-0. E il Barcellona sta ganando 3-0. Quale speranza può avere il Napoli di recuperare 3-0? Quale speranza può avere il Napoli di recuperare un 3-0? Però quando c'è una, una promessa e sa che vincerà la partita. E sabes quién va a allora possono continuare a combattere. E poi anche succedere che alla fine vincono 4-3. E può passare che ganano 4-3. Però se arriva la battaglia. Però se llega la battaglia. Sono 3-0. E stanno 3-0. E si mettono tutti quanti nella bandina seduti. E tutti si ponno nel banco sentato. Non succederà mai la vittoria. Nunca passerà la vittoria. Non so se mi state comprendendo ciò che voglio dirvi questa mattina. Non so si intendete lo che voglio dire c'è una battaglia da combattere Dio ti ha fatto delle promesse per la tua casa. Para tu casa per la tua famiglia para tu per la tua economia. Para tu economia per la tua salute para tu salud. per la tua vita Por tu vida. però tu devi combattere però tu devi luchare perché altrimenti queste promesse rimarranno solo promesse perché altrimenti queste promesse solo si chiederanno promesse ma quando tu inizi a combattere queste promesse però quando inizi a pelear por allora queste promesse inizieranno a diventare realtà nella tua vita estas se van a tu vida. anche se sembrano impossibili anche se è una cosa che non potrà mai succedere anche se è che non potrà mai succedere se Dio te l'ha promesso te lo prometió, e tu combatti y tu peleas, quella cosa si realizzerà questa cosa si va a realizzare Amen. Amen questo è successo anche a Davide a David. un giorno Davide perse tutto quello che aveva un giorno Davide perdiò tutto quello che aveva era andato con i suoi uomini a fare una guerra uh, fu alla guerra con i suoi uomini e quando ritornò a casa sua y a su casa, non c'era più niente non c'era più niente erano arrivati altri nemici. E avevano altri nemici. E avevano preso tutto. E gli avevano chiamato tutto. Le mogli, i figli. Le si sposa, e Gli animali che avevano. Los animales che avevano. Avevano bruciato le case. Avevano chiamato le case. Non c'era più niente. Ya no había nada. E loro c'erano stanchi perché stavano venendo da una guerra. Io già stavano cansati perché venivano da una guerra. Però si iniziarono a pregare e a chiedere a Dio cosa dovevano fare. Però iniziarono a orare e a chiedere a Dio che vedevano a fare. E Dio disse inseguiteli perché recupererete ogni cosa. Y José dijo, vayan detrás de ellos porque van a recuperar todo. E allora iniziarono a tornare ad andare dritto al nemico per recuperare ogni cosa. Y ellos se fueron tras ellos para recuperar todo. Muchos se estancaron y se fermaron en la strada, no lo han hecho. Muchos se cansaron por la calle y ya no pudieron. Pero David con pocos hombres llegó allí. Pero David con pocos hombres llegó ahí. E riconquistò tutto quello. Que el enemigo ya era tonto. Y reconquistó todo lo que el enemigo le había quitado. Yo no sé lo que el enemigo te puede haber tonto en la vida. Yo no sé lo que el enemigo te quitó en tu vida. Quizás te has tonto un marido o una mujer. Quizás un marido o una mujer. Quizás te ha tonto de hijos. Hijos. Quizás te has tonto un trabajo. trabajo. No lo sé so, cosa te puede haber tolto el enemigo. No sé lo que el, el enemigo te quitó. Pero una cosa sé. So. Pero algo sé che Dio ti ha promesso nella parola che tutto quello che il diavolo ti ha tolto que tutto lo che il te quitò, Dio te lo va a restituire con gli interessi quindi tu hai una promessa da parte di Dio, tu una de parte di Dio. non è importante quello che, Dio, quello che il nemico ti ha tolto l'importante è, è che Dio te lo può ridare lo è che Dio te lo puede devi solo vez. correre e andarti a prendere quello che Dio ti ha promesso la stessa cosa è successo a Isacco lo stesso le passava a Isacca era un periodo, eh, in un periodo di scarsità economica, un periodo di economica, non era la pandemia come oggi, non era la pandemia come oggi, però non, non stava piovendo, non stava ed era un grande problema. Era un gran problema. Perché la terra non dava frutto. Perché la terra non dava frutti. Quindi Isacco stava pensando di andarsi in Egitto. Isacco stava pensando di irse in Egitto. Però Dio parla a Isacco. Però Dios le habla. Dice, rimani qua io ti benedirò. Le dice, le dice, quédate aquí y te voy a bendecir. E quindi la prima cosa che Isacco fa, Dio mi ha parlato. E lo primero che hace Isacco è Dios me habló. Vado a scavare un pozzo. Voy a hacer un pozo. E appena fa il pozzo, gli appena fa un pozzo, arrivano i nemici e io lo chiudo. Giegan los enemigos y se lo cierran. Ma come può essere questa cosa? Come può essere? E quindi lui si sposta e fa un altro pozzo. E si pone in un altro lugar e ha un altro pozzo. Ah, adesso ho trovato di nuovo l'acqua. Incontra attraverso l'acqua. Adesso Dio mi benedirà. Dio mi va a benedire. Però arrivano i nemici e gli ho trovato quel pozzo. Però giocano i nemici e li si attraverso il pozzo. Però non si arrende no se rinde. Dice Dio mi ha promesso che mi benedirà Dice Dio mi ha promesso che mi iba a benedire Se tutta da parte scavò un altro pozzo Se lo da un altro lato e un altro pozzo E anche lì i nemici vennero e gli chiusero E anche lì i nemici vennero e li chiusero Però anche era una nemici vennero e gli serrarono Però Isacco era una testa pues, la la dura e quindi se Dio ha detto che mi benedirà e se Dio dice che mi iba a bendicirà andò in un altro parte e scavò un altro pozzo e lì i nemici non arrivarono e lì non arrivarono i nemici e lì successe una benedizione incredibile e lì arrivò una gran bendizione perché nell'anno della più grande carestia di quel tempo perché nell'anno della maggior carestia di quel tempo Isacco divenne cento volte più ricco Isacco si è tornato cento volte più ricco che cosa vi voglio dire con questo? Che voglio dire con eso? Che il fatto che Dio te l'abbia promesso che l'eggio di che Dio te lo promette non significa che non puoi avere problemi. Non significa che non tendrás problemi. Anzi, è molto probabile che tu abbia dei problemi. De hecho, è molto probabile che tendrás problemi. È molto probabile che hai degli ostacoli per venire in chiesa. Probabilmente tendrás obstacoli per venire all'egre. È probabile che tu avrai ostacoli nel matrimonio. Probabilmente tendrás obstacoli nel matrimonio. Avrai ostacoli. Obstáculos. Pero si eres como Isaac, si tienes la cabeza dura y sigues creyendo en Dios, la promesa de Dios se, la de Dios se va a cumplir. No siempre es dura es un defecto. No siempre es un defecto tener la cabeza dura. Cuando uno debe tener la testa dura en Dios, è un precio. Cuando Dios tiene la cabeza dura en Dios, es un precio. Y si tú continúas creyendo en Dios, y si sigues creyendo en Dios, la promesa arriverá. La promesa va a Anche Giacobbe gli è capitato la stessa cosa. Stammiene a Giacobbe passò lo mismo. Lui era dovuto scappare dalla sua famiglia. E lui tenia che è stato che è scappasse di sua su famiglia. E arrivò eh, da, una, da zio lo zio. Il giogo Che lo ha Che lo engañó. Però tu gli fece giustizia e lui riuscì ad avere una grande quantità di bestie. Pero Dios le hizo justicia y, tuvo, y obtuvo una gran cantidad de bestias. Pero cuando estaba, casa, Pero cuando estaba volviendo hacia casa, el fratello andando hermano estaba enfadado y le estaba yendo en contra. Con 400 uomini, Con 400 hombres. Armados. Con armas. Y él tenía 4 campesinos. Y él tenía campesinos. Cómo puedes afrontar un ejército sin armas? ¿Cómo puedes enfrentar un ejército sin armas? Pero él si mise là iniziò a pregare a combattere con Dio. Però se puso ahí, empezó a orar y a pelear con Dios. Y llegó un angelo. Y lui iniziò a combattere contro l'angelo. E pelear contra ese ángel. E alla fine quest'angelo dice "Basta, famme andare via". E dijo "Ya me, me quiero ir". Però l'angelo le disse "Io non me vado se cioè Giacobbe dice io non me ero vado se tu non mi benedici però Giacobbe dice io non mi vuoi se non mi benedices e ottenne la benedizione di Dio e ottuve la benedizione di Dio Giacobbe comb ha combattuto contro di Dio Jacob combatió contra Dios, contra Dios e Insistió contra Dios, e Dios la sua breguia, Y Dios escuchó su oración e lo da quello que gli doveva suceder, Y lo liberó de lo que le iba a pasar dalle de, sus cattive azioni, de las consecuencias de sus malas acciones No sé so si me avete compreso bien No sé so si entienden Lui aveva Él había engañado al hermano El hermano era justo que estaba arrabiado Y era justo que el hermano estuviese enfadado però dato che lui aveva pregato a Dio, Pero él a Dios, Dio lo aveva liberato anche da questo giudizio. Dios anche da questo Io non so gli errori che tu abbia fatto nella vita. Però se tu preghi a Dio, Pero se oras a Dio, Dio ti potrà liberare anche dalle conseguenze dei tuoi errori. ti liberare anche dalle conseguenze dei tuoi errori. Ci sono persone che non possono tornare al proprio paese. Que no a su país perché hanno ucciso delle persone. Han e li stanno aspettando per ucciderli. Están para Però, se tu credi in Dio, Pero si crees en Dios, se preghi Dio, si oras en Dios, allora tu puoi tornare e parlare di Dio alle persone che ti vogliono uccidere. E parlare di Dio alle persone che mm. Ricordo quando ero in Venezuela ricordate quando stava in Venezuela la testimonianza di un pastore il testimone di un pastore. e lui viveva nelle favelas, de Él vive las favelas del Venezuela e io ho predicato anche nelle favelas io también prediqué ahí. e io tambien prediquei ahi è un posto molto bello predicare per la strada delle favelas è un posto molto bello predicar per la calle delle favelas quando tu vedi le persone che camminano con le pistole in mano quando vedi le persone che camminano con le pistole in mano molto bello molto bello e la gente diceva, Apostolo ma tu non hai paura di predicare. Apostolo, non ti hai voglia di predicare No. No. Perché Dio mi ha inviato. Dio mi ha inviato lì. E quindi Dio mi protegge. E questo pastore raccontava di come lui si era convertito. E questo pastore raccontò di come si era convertito. Lui era un polizia. Ed era un polizia. E dice che era un poliziotto un po' corrotto. Era un poliziotto corrompito e quindi lui stava cercando un ladro e lui stava buscando un ladrone per ucciderlo per matarlo perché aveva fatto delle cose gravi perché aveva fatto delle cose molto male e questo ladro stava cercando il poliziotto per ucciderlo e questo ladrone stava buscando il polizia per matarlo e quindi eh, ognuno cercava l'altro per ucciderlo cada uno cercava l'altro per matarlo però ha cambiato una cosa però passa qualcosa che all'improvviso questo pastore va in una chiesa che di repente questo pastore va a una iglesia e si converte, e si converte. E quindi diventa un cristiano. E cristiano. E non vuole più perseguire a questa persona. No e a esta persona. E cambia. Y cambia. Passano gli anni. Passano los años. E un giorno mentre è in una conferenza. Y un día está en una conferenza, Incontra questo suo vecchio rivale. Su, e rival. Anche lui si era convertito. Él se había e quindi si abbracciano e iniziano a piangere. E si abbracciano e iniziano a llorare. Perché loro si volevano uccidere. Perché io si matarsi. Si odiavano in una maniera tanto grande. Si odiavano tanto. Che avevano proprio una pallottola al collo. Che io tenevano come un. Una, una, una, una bolita, diciamo, aquí al cuello. Che era la pallottola con cui dovevano ucciderlo. Che era la bolla con cui dovevano matarlo. E invece Dio cambiò tutta la situazione. Però Dio cambiò tutta la situazione. E alla fine diventano anche amici. E alla fine si volvieron amici. Io non so in che battaglia tu ti puoi trovare. Non so in che battaglia ti encuentras. Molte volte le battaglie sono... ce le siamo cercate noi con i nostri errori. Molte volte noi abbiamo cercato le battaglie con i nostri errori. Però Dio dice una cosa. Dio dice algo. Che lui può cambiare la tua vita. Tu lui può cambiare la tua situazione. Tu situazione. I versetti in cui, che abbiamo letto oggi... che abbiamo letto oggi... Ci parlano di questa battaglia. E dice che la battaglia non è contro carne e contro sangue. Dice che la battaglia non è contro carne e sangue. Ma contro delle realtà spirituali. Sino contro Quando arriva questo giorno malvagio... Quando arriva giorno malvagio. Il diavolo attacca la nostra vita. El diablo ataca nuestra vida. Attacca la nostra famiglia. Nuestra familia. La nostra salute. Nuestra salud. I nostre finanze. Nuestras finanzas. I nostri sogni. Nuestros sueños. Le nostre speranze. Nuestras esperanzas. Contro chi è la lotta in quel giorno? Contra de quienes en la lucha es de Dios. Es contra la carne e il sangue? Es contra carne y sangre? No. No. E contro il capo di lavoro che ti ha licenziato? Es contra el jefe de trabajo que te quita el trabajo? No. No. Es contra tu marido o contra tu mujer? Es contra tu marido o tu esposa? No. no. ¿Es contra i tu hijos? Es contra tus hijos? No. no. ¿Es contra el gobierno porque ladro ruba y fa? Es contra el gobierno porque ladro roba y todo? No. no. ¿Es contra la chiesa o contra el pastor? Es contra la iglesia o el pastor? No. no non è contro le persone che tu incontri non è contro le persone che incontri è una lotta spirituale è una lotta spirituale e se perseveriamo nelle armi di Dio e se si siamo constanti con le armi di Dio noi conquisteremo la battaglia. Vamos a la battaglia e avremo la benedizione che Dio ci ha promesso e tendremo la benedizione che Dio ci ha prometto sempre ricordo la testimonianza di un pastore sempre ricordo il testimonio di un pastor è stato un padre, un padre spirituale Y fue para mí un padre espiritual. Me ha enseñado mucho de lo que yo sé sobre la oración. Ah, y él Prima era un hombre muy machista contra la mujer. Ah, y él era un hombre muy machista con su mujer. Prima di convertirsi. Antes di convertirsi. E quindi, quando si converte... E quando si converte... La moglie dice, "Haha, adesso mi vendico E la moglie dice, vale, ora mi vengare Adesso è diventato uno stupido. Ora si è tonto. Prima mi picchiava dalla mattina fino alla sera. mi tutto il Adesso è diventato un idiota. si è tonto. E quindi adesso gli faccio eh, scontare tutto quello che ho passato. Ora gli faccio passare tutto quello che mi ha fatto passare e quindi iniziarono a cucinarlo più e iniziarono a cucinarlo più non gli lavava più la roba già non le, le limpiava la roba però lui era sempre lì e combatteva la battaglia spiritualmente però lui sempre stava luchando per la battaglia spirituale non tornava a casa e, e buttava i piatti addosso alla moglie non voleva a casa e tirava i plazzo alla moglie o le prendeva la sedia e la rompeva in testa o o tomaba, come faceva prima o tomava la sede e se la rompia come faceva prima iniziò a combattere nello spirito, iniziò a pregare iniziò a pelear nello spirito e a combattere pregava e digiunava orava e aiutava e quando tornava a casa la moglie non l'aveva cucinato e quando volvì a casa la moglie non l'aveva cucinato lui digiunava e pregava e la aiutava e orava e un giorno mentre stava lavando i piatti e un giorno mentre stava lavando i piatti a un certo punto la moglie passa vicino a lui e repente la e esposa passa cerca di lui e lui. crolla e a terra se e si cae il suolo Inizia a piangere in ginocchio. Inizia a giorare rodillas. Dice perdonami. dice: perdonami. Voglio conoscere anche io questo Dio che conosci tu. Io también quiero conoscere questo Dio che tu conosci. E hanno servito il Signore fino alla fine. Lui aveva capito. Ya has entendido. Que la, en que la batalla se combate en el espíritu. Y si tú quieres ver tu marido, tu mujer cambiada y transformada, Es inútil que le rompe las sillas en la cabeza. No sirve a nada. Porque la guerra Porque la guerra no es contra carne y sangre. sino que es una guerra espiritual. È una guerra contro le potestà che sono nei cieli. E' una guerra contro le potestà che sono nei cieli. Cielos, che purtroppo agiscono nella vita delle persone. Però che attuano nella vita delle persone. Quando tu parli di Gesù alle persone. Quando hablas di Gesù persone. Molte volte le persone hanno come un vero davanti agli occhi. Non riescono a vedere la de no verità. Ed è inutile che tu cerchi di convincerlo con le tue parole. E' inutile che di con le tue Nella tua mente devi pregare. En tua mente devi orare. Devi rimuovere questo spirito di cecità spirituale in modo che le persone possano vedere la verità e lì convertirsi. Quindi quali sono le armi che Dio ci ha dato? Quali sono, armi Dio ci ha dato? sono armi spirituali sono armas che servono per distruggere fortezze. che servono per distruggere secondo Corintios 10.4 10, perché le armi di nostra milita Milicias no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué cosas son estas fortalezas? ¿Qué son estas fortalezas? Son realidades espirituales que el diablo alza en nuestra mente. Que el diablo nuestra mente e le alza attraverso la società e le alza attraverso la società attraverso di demoni, spiriti attraverso, de attraverso la esperienza attraverso la esperienza e esperienza, questo right? fa in modo che noi diventiamo ciechi yes, a Dio e questo fa che noi diventiamo ciechi a Dio non riusciamo a vedere il nostro peccato non possiamo vedere il nostro peccato ci sentiamo anche giusti con il nostro peccato. Nos con ah, io ho ucciso quella persona. Ah, io ho questa persona. Però ho fatto bene. Però dice bene. Perché altrimenti quella persona mi uccideva a me. Perché se no mi viva a matare a me. Io ho rubato il mio capo di lavoro. Io le ho al mio jefe di lavoro. Però ho fatto bene. Però dice bene. Perché lui non mi dà tutto quello che mi deve dare. Perché lui non mi dà tutto quello che tiene deve darmi. Tutti questi ragionamenti Tutti questi pensamenti Sono forti espirituali nella nostra mente Sono forti espirituali nella nostra mente Si chiamano omicidio e rubare Si chiamano omicidio e rubare E sono delle cose sbagliate E sono cose molto mali E così via E yes. Quali sono le armi che Dio ci ha dato? Quali sono le armi che Dio ci ha dato? La prima arma che Dio ci ha dato è il calpestare La prima arma che Dio ci ha dato è il pisare Dobbiamo iniziare a camminare con fede Temos che iniziare a camminare con fede quando Israele era uscito dall'Egitto quando Israele salì d'Egitto all'improvviso si ritrovò davanti al mare e incontrò il mare delante e il faraone che arrivò con tutto l'esercito dietro e il faraone che arrivò con tutto l'esercito dietro e quindi si misero tutti quanti a pregare il Signore e avevano paura e tutti si pusieron a orare al Signore perché avevano miedo gli davano al Dio, Signore aiutaci gli davano al Signore, Signore aiutami però Dio gli dice una cosa però Dio gli dice qualcosa Esodo 14, 15 Esodo 14, 15 Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que marchen y... ¿Por qué pregas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que marchen. Muchas veces lo que tenemos que hacer y agir con fe. es actuar con fe. No basta solo pregar. No es necesario orar. Cuando hay cosas que hacer, tenemos que actuar. Parlavamo della, della preghiera di guarigione. Parlavamo della ragione di de sanità. La Bibbia dice che bisogna pregare con l'imposizione delle mani. La Bibbia mm. dice che bisogna imponere le mani allora. E quindi cosa quando tu vedi un malato? E quando vedi un enfermo Non è che devi pregare da casa tua. Non devi orare per tu casa. Ma devi andare lì e imporre le mani. e imponere le mani. E guarirlo nel nome del Signore. E sanarlo nel nome di Jesus. Ci sono delle cose che tu devi avanzare. Hay cosas que que avanzar. Con fede. Con fede. Per andare a conquistare. Per andare a conquistarlo. Il diavolo ti mette paura. Il diavolo ti pone miedo. Ti mette timore. Ti pone timore. Per non farti avanzare. Per non farti avanzare. Quando tu hai una persona che si deve convertire. Quando tu hai una persona che ti deve convertirsi. gli devi predicare la parola di Dio. La de Dios. Però molte volte il diavolo ci fa avere paura. Però molte volte se il diavolo non sa tenere. E quindi non ci fa parlare. E non lo sa parlare. Noi invece dobbiamo avanzare. Pero que avanzar. Dobbiamo prendere col piede il possesso della terra. Que tomar la con pie. Perché ogni posto che noi prenderemo sarà nostro. Cada lugar que será Deuteronomio 11:24. Deuteronomio 11:24. 11, todo il luogo che pisare la planta de vuestro piede sarà vuestro. Desde el desierto y el Líbano, desde el río y el río Frate, hasta la mar postera será vuestro término. Todo lugar que nosotros vamos a pisar nos pertenece. Fare passi di fede. Tenemos que hacer pasos de fe. Porque el diablo te di quiere di de manera Pero tú haces pasos de fe. Ricordo una coppia che doveva sposarsi. Ricordo una pareja che tenia che casarsi. E dice: Noi ci dobbiamo sposare, però non abbiamo soldi. Noi dobbiamo casarnos, però non abbiamo dinero. Come possiamo fare? Come possiamo fare? Abbiamo paura di fare questo passo. Tenemos miedo di fare questo passo. Dice, guardate, Dio è con voi Però io gli ho detto, Dio sta con vosotros. Lo che voi volete fare è buono Lo che voi volete fare è buono Perché voi volete sistemare davanti a Dio Perché volete arreglarvi davanti di a Dio Fate un passo di fede Hagate un passo di fede Metete una data per sposarvi Pone una... Para questo, già è questo è il vostro primo passo. Iniziate a fare passo dopo passo. E, a fare passo dopo passo. e vedete che conquisterete questa battaglia. Che questa battaglia. E alla fine arrivarono i lavori, arrivò tutto. E, al, al final, arrivò lavoro, arrivò tutto. e si sposarono. E si Perché avevano fatto dei passi di fede. Quindi la nostra prima arma che Dio ci dà arma nos da è fare dei passi di fede è fare dei passi di de fede muoverci verso quello che è giusto che dobbiamo fare muoverci verso quello che è giusto che dobbiamo fare La seconda arma, la arma è la lode è l'allanza la, la, Seconda cronaca 20-22 Seconda cronaca 20-22 No No <coughs> Y como comenzaron con clamor y con alabanza, puso Jehová contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y mataronse los unos a los otros. Era sucesa una guerra. Había pasado una guerra. Arribaron los hijos de Amón y de Moab. Llegaron los hijos de Amón y de Moab. Y los del monte Seir. Y los del monte Seir. Era un gran ejército. Era un gran ejército. Y Israel Y Israel tenía pocas personas. Però cosa iniziarono a fare? Iniziarono a marciare. Pero a ed era un esercito strano. Un esercito raro. Non avevano armi. No armas. Non c'erano carri. No non c'erano spade. Non avevano Ma c'erano delle persone che cantavano a Dio. Pero bien que a Dios. E quando loro iniziarono a cantare. E iniziarono a cantare. Rimasero sconfitti i nemici. Se derretarono, derretarono los si iniziarono a uccidere uno con l'altro e loro vinsero la, la battaglia. Quindi la lode è un'arma che Dio ci dà per vincere. La E la lode non è quella che noi facciamo nella Chiesa con gli strumenti. E la lode non è quella che facciamo nella Chiesa con gli strumenti. La, la chiesa il tempio siamo noi. Il tempio siamo nosotros. La, la, la lode deve stare sulle nostre labbra, deve vivere i nostri cuori. La alabanza tiene que estar en nuestros labios y vivir en nuestros corazones. Dalla mattina che ci svegliamo. Desde que nos despertamos. Fino alla notte che andiamo a dormire. Hasta la noche cuando vamos a dormir. Dentro la nostra mente devono suonare i canti. Dentro nuestra mente tienen que cantos. Preghiere di adorazione. Oración de Orazione di adorazione Preghiere di lode orazione di alabanza Perché quando noi faremo questo esto, Dio stesso combatterà contro di noi Dios Cioè mis... con noi Dio stesso va a con noi Come è successo in questo caso Come passò quando loro iniziarono a cantare a cantar, non dovettero combattere nessuna battaglia non no avevano di pelleare nessuna battaglia Dio stesso ha combattuto per loro Dio stesso ha con ellos. ci sono stati momenti in cui Dio ha fatto scendere i massi dal cielo contro i nemici eh, momenti in cui Dio ha fatto scendere i massi dal cielo contro i nemici o fulmini sui nemici o lampas contro i nemici o ha mandato i calabroni le api contro i nemici o ha mandato abejas contro i nemici perché Dio sa come deve combattere la battaglia perché Dio sa come luchare la battaglia però quando tu inizi a lodare e glorificare Dio però quando empiezas a alavarlo e questo diventa un'abitudine quotidiana. E si diventa una costumbre quotidiana. Tu vedrai Dio che combatterà le tue battaglie. che va a tus Perché la battaglia non è contro carne e sangue. Perché la battaglia non è contro carne e sangue. Oh. Ma è una battaglia spirituale. Sino che una E si vince con armi spirituali. E si gana con armi spirituali. Amen. Amen. Amen. Un'altra arma era il grido. Otra arma era il Il clamore a Dio. Il clamare a Dio. Quando loro arrivarono a Jericho. Quando io girarono a Jericho Dio gli dice di girare attorno alle mura Dios gli dice di girare al relator dei e ogni giorno loro giravano attorno al muro della città e ogni giorno girando al relato dei e i nemici li guardavano e ridevano di loro. Y los lo reían. Ah, che stupidi sono! Che che sono! Invece di fare una guerra si mettono a girare attorno alle mura, a cantare. Invece di fare una guerra si mettono a girare al tonno dei mura e cantare. Però il settimo giorno, día, loro girarono sette volte. E all'improvviso dice che hanno fatto un grido forte. E quando gritarono le mura sono crollate. E quando gritarono, i mura cayeron Dios Dio ci ha dato un grido anche come arma. Noi dobbiamo gridare davanti al trono di Dio. De que del trono di Dios. Pregare Dio. orar a Dio. Tutti queste anni si collegano insieme. Queste saranno se eh pone giuntas. Tu devi gridare. Tienes che gridare. Lo devi lodare Dio. Riesci a lavare Dio. E agire con fede. I actuar con fe. Dio ci ha dato tante armi da utilizzare. Dios nos dio muchas armas para usar. Per la battaglia es spirituale. Per la battaglia es spirituale. E la vittoria sarà spirituale. E la vittoria sarà spirituale. Un'altra arma è la parola di Dio. Otra arma es la Palabra de Dios. A la parola de Dio. Tenemos que aprender a declarar la Palabra de Dios. Cuando tenemos la intercesión, tenemos la intercesión la domenica que, mattina, el domingo en la mañana, también ¿no? es bueno la de Dio. Tenemos que declarar la Palabra de dichiarar Dios. Que Dio ha detto. Declarar lo que Dios dijo. Porque la, de Porque la Palabra de Dios es sí. un arma, muy potente. Es arma espiritual muy poderosa. Amén. Dice Isaías 55, 11. En Isaías 55, 11 dice... Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mí vacía Antes hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello para que le envíe La palabra de Dios no torna más a vuoto la palabra no volverá vacía. Dios te ha dado como arma la palabra de Dios. Dios, dio como arma palabra de Dios. Y cuando tú la de Dios, y cuando declaras la palabra de Dios, es un arma, es arma espiritual muy fuerte. Si tú estás atravesando un, problema, si estás pasando por un problema, en el problema, encuentra los versículos de la palabra que hablan de ese problema. Declara la palabra de Dios. Y la palabra de Dios funcionará. Y la stai pregando per la conversione della tua famiglia stai per la tua famiglia convertita negli atti degli apostoli en c'è de un versetto che dice, dice credi tu, tu e sarai salvato tu e la casa tua Y salvato con tu, con tu casa. E quindi tu puoi gridare a Dio. E tu puoi gridare a Dio. Con i tuoi versetti. Con i versicoli. Signore, così dice la tua parola. Signore, così dice la tua parola. Io crederò. Che io E sarò salvato io e la mia famiglia. E mi salverò io con la mia famiglia e i miei figli Satana, ascolta quello che dice la parola di Dio. Y Satana ascolta quello che dice la parola di Dio. Sarò Dios. salvato io e la mia famiglia. E salverai io con la mia famiglia. e devi andare dalla mia famiglia nel si nome di Dio. Di di di Amen. Di Trova le armi che Dio ti ha dato nella parola. Dio la e utilizzala nella preghiera. Usa la Anche il digiuno è un'arma. Matteo 17,21. Matteo La Bibbia dice che bisogna pregare. La Bibbia dice che dobbiamo orare. E dice che dobbiamo digiunare. E che dobbiamo fare. E ci sono tutta una serie di demoni. Che non se ne vanno se non attraverso il digiuno. Che non se vanno sino che non aiunano. Quindi quando noi preghiamo. questo quando oramo. E la battaglia è molto dura. dura. C'è bisogno anche di digiunare. Dobbiamo. Sapete, in Italia non piace molto digiunare. Perché in Italia non ci costa molto aiunare. Perché c'è la pasta. Perché c'è la pasta? C'è la pizza. C'è la pizza. <ride> Cose muy buenas. Pero es, pero es importante que comprendamos que, comprendamos que si Che se vogliamo rompere certe barriere. Che romper unas barreras. Che que bisogno del digiuno. Hai che ayunar. sapete il diavolo mette delle barriere intorno a noi e il diavolo poteva barriere a nostro ruolo in modo che noi possiamo avanzare fino a un certo punto perché possiamo avanzare fino a un certo punto e poi c'è come un muro. E hai un muro e tu sei lì e lotti contro questo muro, con questo muro non cade e tu stai luchando contro questo muro, però questo muro non si cae ma quando arriva il digiuno però quando arriva l'ayuno con la preghiera con la orazione il muro se ne cade e il muro si cae e tu puoi andare avanti e tu puoi andare avanti ed arrivare ad un livello più alto e arrivare a un livello più alto anche il voto fatto all'altare è un'arma un le offerte sono un'arma sono un'arma Samuele Samuel. quando doveva combattere una battaglia prima di andare alla guerra, guerra loro offrivano un sacrificio a Dio un sacrificio a facevano un'offerta a Dio a Dios. e Dio combatteva le loro battaglie Dio combatterà le tue battaglie nella tua economia Dio va a combattere le tue battaglie nella tua economia Quando tu sei fedele nelle decime e nelle offerte Quando eri fielo in las Perché questo produce l'offerta Perché questo produce l'offrenda Malachia 3.11 Malachia 3.11 Ci fa capire qualcosa in più Non se si intende qualcosa Alla fine la vera che sto Ah, Malachia 3.11 3.11. <coughs> Increparé también por vosotros al devorador y no os corromperá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. Qui parla del Aquí habla del devorador. Il è uno spirito, demone, el devorador es un espíritu, un demonio. Mandado para destruir los frutos del suelo. Cioè, el fruto del nostro lavoro. El fruto de nuestro trabajo. Questa è una battaglia spirituale. Questa es una battaglia spirituale. Perché tu lavori la terra. Perché lavori la terra. O fa il tuo lavoro. O fa il tuo travato. E questo ti produce un frutto. E ti produce un frutto. Però arriva il devoratore, viene e se lo vuole prendere. Però gioca il devoratore e se lo vuole tomare. Come funziona il devoratore? Come funziona il devoratore? Ti si rompe la macchina. Se ti rompe il coccio. Arriva una borretta che non era prevista. Llega una tazza che non no era pre, prevista. Arrivano cose in più da pagare. Llega cose in più pagare. E sembra che tu non hai mai soldi. E pare che tu non hai il soldi. Ci manco, ma adesso ho preso lo stipendio e già se ne è andato via. E' come, però ora tu hai il salario e già si fu. Questo è perché il divoratore sta operando. Es Questo è perché il divoratore sta operando. Però la Bibbia dice, dice che se tu sei fedele che se sei fiel Dio griderà al divoratore. Dio va a gritarle al devoratore. Questo spirito, il divoratore ese spirito, il non lo puoi vincere tu con la preghiera. Lo, tu con lo puoi vincere solo con la fedeltà nelle offerte nelle decime, nelle Quando sei fedele nelle decime e nelle offerte. Il divoratore andrà via. El se e il frutto del tuo lavoro y el del tu, trabajo, tu lo potrai utilizzare. Lo potrai disfruttare. Amen. Amen. Quindi stiamo entrando in, entrando in una guerra spirituale. Questa mattina abbiamo visto alcune delle armi che Dio ci dà. Però l'unica maniera per cui noi possiamo arrivare ad un livello più alto, a un livello más alto è vincere questa opposizione che il nemico ha contro di noi. Esta que el tiene Perché queste armi non sono carnali. No son però potenti in Dio. Pero son en Dios. Per distruggere le fortezze che il nemico ha alzato contro di noi. Per distruggere le fortezze che l'ennimo ha levantato contro In questa settimana parlavo con una sorella. <coughs> en esta con una che mi diceva che quando lei era arrivata in Spagna si era spenta. Che mi che prima quando stava nel suo paese pregava di più. Che prima nel suo paese di più. Però quando è arrivata in Spagna si era come spenta nello spirito. Però quando arrivò in Spagna si appagò nello spirito. Però grazie a Dio che que... si sta mettendo di nuovo in moto. Però grazie a Dio che ora si sta ponendo attraverso in marzo. E sta iniziando ad andare a pregare, ad intercedere. E sta iniziando a orare e a, orar, a intercedere. E a combattere spiritualmente. E a luci spiritualmente. A fare quello che Dio l'ha chiamato a fare. A fare quello che Dio la chiamato a fare. E perché quando è arrivata si è spento? Perché quando è si è pagato? Perché appena è scesa dall'aereo. Perché quando è andato dall'aereo. Stavano tutti quanti aspettandola lì. Todos la estaban ahí esperando. Perché tu o non voi, qua c'è una guerra. Perché chi o no, qui è una guerra. E devi combatterla per potere avere una vittoria. E tienes esce lucciare per avere la vittoria. Amen. Amen. Amen. Dobbiamo capire che voi non voi, siamo in una guerra. Tenemos que entender que lo quieras o no, esta en una guerra. Pero con las armas de Dios, armi potentes, armas poderosas, tú podrás ganar todas las batallas y tomar lo que Dios te prometió. No podemos uh, permitir que el enemigo nos robe la familia. Que el enemigo nos robe la salud. Que nos robe la paz. Que nos robe la paz. Que nos robe la, paz, nos robe la economía che ci rubi il ministero. Che non ruba il ministero. Il nostro futuro spirituale. Il nostro futuro spirituale. Non lo possiamo permettere. Non possiamo permetterlo. Siamo in una battaglia. E stiamo in una battaglia. E vinceremo questa battaglia. E vogliamo staccare questa battaglia. Amen. Amen. Amen. Allora vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare.